Hello everyone! Oggi faccio un video in italiano. Ah! È strano, è strano parlare in italiano davanti a Sonia Candy. Come forse notate, c'è una bella zucca perché è quasi Halloween e mio marito è americano. Quindi, quando ho visto questa zucca a Eurospin, ho detto wow! Facciamolo sentire a casa! <ride> Facciamo la zucca! Io l'ho fatta due volte in vita mia, quindi mi devi un po' aiutare Non sono molto bravo io, quindi... e Devi, devi dirmi te cosa ho fatto Però ragazzi, questo video sarà anche un Q&A Ho selezionato 20 domande, quindi non sono poche E mentre facciamo la zucca, risponderemo alle vostre domande Iniziamo con la zucca o con una domanda? Una domanda Ce l'hanno chiesta in due, quasi la stessa Cosa ti piace di più di te e di meno? Quindi qual è la tua migliore qualità e quella che ti piace di meno? Ragazzi, una cosa che mi piace di me è che secondo me io sono tenace. Sono tenace e sono testarda. Se voglio una cosa e me la metto in testa, sono un po' un piccolo carro armato. Lavoro, lavoro, lavoro e la punto. Decisamente. E invece una cosa che non mi piace è che vivo tutto con grande. Ansia, come diciamo noi in italiano, le pippe mentali. Questa cosa va cambiata. Te... Ci sono troppe cose che mi piacciono di me. Sto scherzando, però forse è una cosa che mi piace di me, non ho paura di provare nuove cose. Tipo, provare un rischio che una persona direbbe no, non ce la farei mai. Io dico, vabbè, tanto. Ci posso pure provare Una cosa invece che non mi piace di me Tipo vorrei lavorare un po' meglio Cioè, cado nelle distrazioni un po' troppo mm. A parte questo tipo un po' di pazienza, un po' più di pazienza oh, anche se sembri... Va bene così Allora, per iniziare dobbiamo tagliare un cerchio qua in alto No, facciamo a zigzag. Capito? Tipo tac, tac tac tac tac Se vuoi rendere le cose veramente difficili Del cerchio è brutto Cerca di mantenere sempre le stesse distanze dal centro Ma tu stai parlando con Giotto Non so chi è Allora vado a prendere il coltello Oh mamma mia No ragazzi, questo video sarà splatter Che è? Perfetto, è perfetto No, questo io mi tolgo tu. Come lo faccio io? Non sono brava per niente col coltello lì Non ti tagliare si va giù Forse con le mie manine piccole Brava ah! Allora, adesso iniziamo a svuotarlo Cioè, preparati a sporcare le mani, ovviamente <ride> no, Oh, questo che mai fatto questo? Sì! All'inizio della vostra conoscenza non avete avuto paura che la distanza potesse compromettere la possibile frequentazione? Sì, perché siamo sempre stati consapevoli della nostra situazione, quindi era sempre una cosa di cui eravamo coscienti, diciamo. All'inizio non sapevamo bene cosa fare, ovviamente. Io italiana, lui americano, e poi abbiamo deciso di andare in Giappone. In Giappone in realtà per me all'inizio era un po' un'ansia, perché io non sono andata con un visto lavorativo e sapevo che in sei mesi avrei dovuto trovarlo. Ce l'ho fatta, però all'inizio era un po' un'ansia. La prossima domanda dice Perché siete in Italia? Il Colorado è bellissimo. Non è una domanda semplice, ma ci sono tanti motivi che ci hanno portato a questa scelta. È un po' complicato. Per noi è facile stare qua, è più facile, nel senso sia economicamente Comunque noi ci siamo conosciuti in Italia. A Brian anche piace l'Italia, a me anche. Somma. Scherzo ragazzi, oh! E poi comunque la mia famiglia è tutta qua. Mentre in America la famiglia di Brian c'è la sorella in Colorado, il fratello in Florida in una città, la mamma e il papà in Florida a un'ora di distanza. Invece io ho mamma, papà, zie, zii, cugini, pronipoti, tutti, tutti a Roma! La prossima domanda dice: Ah! Ecco appunto Che rapporto avete tu e Brian con le vostre rispettive famiglie? Vai iniziate, fammi togliere un po' di schifo Allora, devo dire, non lo sto solo dicendo perché loro lo sentiranno Però mi trovo molto bene con la famiglia di Sonia Mi trattano bene, quasi quasi mi viziano Quindi sono troppo fortunato e grato per la sua famiglia E li voglio bene, certo Sì, passiamo anche abbastanza tempo insieme, non tutti i fine settimana però un po', io con i genitori di Brian, che <ride> schifo. io con i genitori di Brian ho un bellissimo rapporto e anche con uh, fratello e sorella, ovviamente non li vedo così tanto come Brian vede i miei genitori beh, oddio, quando andiamo in America devo dire che stiamo tantissimo tipo se siamo, ecco l'ultima volta due mesi e mezzo, io sono stata due mesi e mezzo tutti i giorni quasi con la famiglia di Brian, quindi quando andiamo facciamo proprio una full immersion e mi trovo molto bene, la mamma di Brian è molto simpatica, e è molto celo E il papà è antipatico papà è antipatico, però... <ride> non mi hai detto così seriamente Non è vero, no, ci troviamo molto bene È sì. bello fare i video in italiano Allora, la prossima domanda è Qual è la parola inglese che usi più di frequente? E Brian, la tua italiana che usi più spesso? Ma che domanda strana! Sicuramente la parola che uso di più in inglese è I perché la parola più, più comune che uso è il il <ride> non lo so, forse baby? Perché ogni volta che ti chiamo dico baby, anche se sì. ciao, quante volte dici ciao? No, ogni giorno? No, ciao, questo forse lo dovrei grattare col coltello visto che tu e Brian fate lo stesso mestiere, vi aiutate, vi consigliate a vicenda? Sì Sì decisamente, poi io lavoro per me stessa quindi non ho proprio colleghi cerco di tenermi aggiornata il più possibile attraverso video, articoli attraverso persone che fanno il mio stesso mestiere e sicuramente Brian è la persona con cui mi confronto più spesso a livello di nuove tecniche, se incontro una sfida diversa, se incontro uno studente un po' più particolare, magari voglio adottare un approccio diverso, ne parliamo sempre studenti particolari, sapete chi siete? <ride> Creativamente ci aiuta pure Perché spesso se ci manca un'idea Facciamo tipo che, che devo, quello che devo fare Cosa mi conviene fare su questa volta bla bla bla Sì e non solo creativamente Per me anche consigli proprio a livello Di tecnica di insegnamento ogni tanto Perché ragazzi non tutti gli approcci Vanno bene per tutti Io credo davvero nell'apprendimento Personalizzato Per questo faccio lezioni uno a uno Ok ragazzi nuova tecnica Sono andata a prendere la forchetta Perché tutti questi Fili Non uscivano no, no, no, no, no, no. Fatti a mettere qualcosa che puoi sacrificare Ah vedi puoi fare come gli spaghetti Abbiamo quasi finito eh ragazzi Che è quasi tutta bella vuota Qual è il tuo momento preferito O una cosa che avete fatto insieme Durante il primo anno di matrimonio Il primo anno di matrimonio è Covid! Ci è capitato ah, uno strano primo anno Uno strano primo anno, abbiamo fatto però delle cose interessanti A parte il, il viaggio in America dove abbiamo rivisto la tua famiglia, abbiamo conosciuto il nipotino Hudson Però non è una cosa romantica, forse io e te a me è piaciuto quello che hai fatto per il mio compleanno Tristemente in questo momento non mi risalta nessuna cosa bellissima che abbiamo fatto insieme Perché stare con te è sempre bello quasi quasi ci sono eh la prossima domanda è qual è la più grande difficoltà che avete dovuto affrontare quando avete iniziato a vivere insieme? ragazzi io e Brian abbiamo iniziato a vivere insieme abbastanza presto Subito. rispetto a moltissime coppie perché comunque non potevamo stare in Italia per tanto tempo, lui è stato in Italia per tre mesi, poi io sono andata in America per un po' di tempo poi però siamo andati in Giappone e quindi abbiamo iniziato a vivere insieme in Giappone perché oggettivamente non aveva senso pagare due affitti che comunque a Tokyo non sono proprio economici è dato questo problema di grande il problema più grande è sicuramente stato il trovare lo spazio o il momento per se stesso rispetto al momento per stare in coppia Per esempio io e te non abbiamo mai litigato per il disordine, per chi pulisce cosa, per lo spazio nella casa Di solito era proprio una questione di quando stare insieme e quando quando vai a convivere le libertà che hai Diminuiscono certamente spazi. Tempo da solo, queste cose. Mm. E ci vuole un po' per abituarsi. Ma quando facciamo la faccia? Quasi. Tu e Brian sognate spesso nella lingua madre dell'altro? E in quale linguaggio vi sentite più a vostro agio, specialmente quando litigate? Inglese, inglese, inglese. Inglese, inglese, inglese Cioè magari sì, qualche sogno in Italia non ho fatto pure Però principalmente mi sa che sogno in inglese Perché è comunque la lingua che uso di più nella mia mente quando penso Io invece non lo so Cioè se io mi sveglio la mattina, faccio colazione e inizio a parlare inglese Poi insegno 8 ore, 7 ore e parlo inglese, inglese, inglese Poi la sera per me è quasi uno sforzo switchare all'italiano E raccontarti tutto quello che ti voglio raccontare in italiano Piuttosto che restare settata in inglese praticamente Allora pensate che di solito mi va di parlare inglese e solo l'inglese ma mi viene da parlare in italiano nei rari momenti che lo faccio dopo tipo un'ora sono e dici tipo Brian I'd like to speak English if that's ok with you. No, tipo, un giorno in no, italiano non si non può fare, no? Voglio raccontare questo aneddoto. Allora, non so se ve l'ho già raccontato. Io l'anno scorso ho fatto una gastroscopia, ero sedata quindi mi hanno addormentato. Quando mi sono svegliata, io non mi ricordo niente, però mi hanno detto che io ho iniziato: ero in Italia: eh, ho iniziato a parlare in inglese e dicevo: tipo: "Harry go, what did you see? ai medici italiani, all'infermiere no, Io non mi ricordo niente. Amici. Io sono andata che parlavo in italiano, <ride> mi hanno addormentato e dieci minuti dopo parlavo inglese, chissà che avranno pensato. Però sì, spesso anche quando litighiamo, dipende, spesso parliamo in inglese, ma quando litighiamo a volte io passo all'italiano perché voglio essere sicura di usare le parole giuste. giuste. Qual è un'esperienza che non avreste mai fatto se non aveste conosciuto l'altro e di cui siete grati? Questa è stata la domanda più facile di tutti i venti, mi sa. Perché sicuramente andare a vivere in Giappone Non mi sarei mai immaginato a vivere in Giappone Alla fine sono anche grato perché sono riuscito a capire che il Giappone mi piace tanto. Tu? Io sapevo che comunque insegnare mi piaceva, però non avevo mai avuto davvero l'idea la... che avrei potuto farlo per me stessa. Avevo sempre pensato a quali corsi fare per essere assunta da quale scuola, in che posto lavorare. E invece penso che la tua influenza mi abbia spinto a lavorare per me stessa. Che è una cosa che di cui sono molto grata, perché in realtà, nonostante ci siano degli svantaggi, è una cosa che mi piace molto. Allora... Sì. Togli un po' questa parte in mezzo, tipo in fondo e Qual è la domanda? Il viaggio più bello che hai fatto? Probabilmente la prima volta che sono venuto in Italia Perché era tipo la prima volta vera che ero uscito dagli Stati Uniti Quindi ero sempre un po' tipo scioccato tutti i giorni Anche facendo la mia passeggiata ero scioccato tutti i giorni Sì tipo, mi ricordo facevo una passeggiata a scuola E solo guardando intorno ogni giorno ero tipo Ma dove cazzo sono? in senso buono per me visto che insomma siamo tutti un po' rotti di sentire Tokyo Tokyo Tokyo vi sì. racconto di un viaggio in cui mi sono divertita da morire era tanto tempo fa quindi adesso la città sicuramente è cambiata tantissimo sto parlando di dieci anni fa sono andata a Shanghai con mia zia io avevo tanti amici a Shanghai perché quando ero piccola stavo sempre in una comitiva di ragazzi italiani con origini cinesi e quindi quando sono andata lì i molti erano lì dei miei amici e cioè ci siamo divertiti da morire perché al tempo Shanghai era economica, perché è una città grossa come piacciono a me, le metropoli, no? Perché era molto diversa, mi piace esplorare, vivere cose diverse. Divertente da morire. Pronti? Sì. Ok, certo. vi faccio vedere com'è. Penso sia pronto. Dai, è abbastanza vuota, no? Allora, adesso dobbiamo decidere che faccia disegnare e lo puoi disegnare qua. Beh, io direi che facciamo la standard, cioè è la mia terza zucca. Aspetta, forse lo vuoi fare prima con tipo una penna molto leggera e poi quando hai frenato puoi C'hai paura? Gli occhi sono un po' troppo separati Guarda quanto spazio La bocca deve essere un po' più spaventosa Questo è un po' troppo tipo... Cioè non fa paura questo Gli occhi devono essere un po' più cattivi, tipo uff. Non ti piace? Non un po' più... Su. <ride> Chissà come sarà Bellissimo, dai iniziamo Inizia con il naso Davide, oddio, stai andando troppo veloce Guarda, è già tolto il troppo È difficile, vedrai che diventa è bello. Abbiamo una sola prova eh. Vai piano piano Ragazzi, ho fatto il naso Ok, faccio io l'occhio Sì, fai te La prossima domanda è Quando arriva un piccolo Italo-americano? Sinceramente, non lo so non ci stiamo provando Mai Non lo so, non mi, sembra, non mi sento pronta Non si sente pronto neanche lui Quindi stiamo aspettando un attimino che ci venga la voglia Sembra brutto da dire perché so che ho quasi 30 anni Però in questo momento non ho la voglia Hai qualcosa da aggiungere? Sì, vorrei un bambino Ma non è ora Grazie dell'aggiunta Cosa ti manca del Giappone in questo periodo? Tipo la vita urbana, tanto Tanto movimento, tanta gente, tanto caos. I treni, non lo so, sono una cosa indescrivibilmente bella. Devo dire che mi manca la vita della metropoli. Voi sapete che io amo le metropoli, le città grandi, i negozi. Tesoro! Ragazzi, in questo periodo mi manca viaggiare, quindi mi manca tanto Tokyo, tanto. E te capinole. Questo quando lo pubblichi, perché domani è Almeno. Appena riesco a montarlo Come hai fatto a capire che lavoro volevi fare? Ne sei soddisfatta? Io già da piccola avevo capito che insegnare mi piaceva vedevo che ero brava a insegnare e a far capire alle persone alcuni concetti io ho sempre pensato che mi piacerebbe insegnare al liceo all'università ho fatto tanti corsi di didattica delle lingue quindi poi ho fatto un tirocinio di un anno a una scuola media dove ho insegnato inglese quando sono andata in Giappone ho cercato lavoro in una scuola di inglese devo dire però che il lavoro dell'insegnante online l'ho capito grazie a Brian quando siamo tornate in Italia ci siamo proprio seduti a tavolino Ok, dobbiamo trovare un altro lavoro Cosa vogliamo e cosa non vogliamo da un lavoro Quello che volevo era Molta flessibilità come libertà di viaggiare Cioè lui è americano, io italiana Con la passione per il viaggio Poi vedendo anche le mie abilità e quello che so fare mi, è, mi si è proprio accesa la lampadina E ho detto ma sì, si può fare Lo posso fare online Quindi ho iniziato a vedere, ad appoggiarmi in alcuni siti Dove cercavano insegnanti di lingua E poi è come una snowball Palla di neve sono arrivata a fare il lavoro che faccio adesso e sono soddisfatta, sì. Devo dire che sono anche una persona molto ambiziosa, quindi mi piacerebbe tantissimo ingrandire questa cosa. Cioè, mi piacerebbe tanto trovare degli insegnanti che seguano il metodo, il mio metodo, il metodo in cui credo. Quindi mi piacerebbe creare io del materiale, fare proprio il training a questi insegnanti. Magari un giorno aprire una scuola di lingua online. Pro e contro della vita a Roma, Tokyo, USA. Allora, USA... Comodo, abbastanza facile, parcheggio, traffico, le strade, è tutto un po' più facile a livello di tipo movimento, anche a livello di lavoro si può lavorare. L'Italia è buono per tipo rapporti umani e tipo le cose umanistiche, cibo, tenere alle cose preziose e piccole della vita. Giappone. Soprattutto Tokyo, la vita è piena di movimento, caos Però sto dicendo veramente cose banali perché questa domanda è una domanda comprensibile Però è, è difficile racchiudere tutto sì. nella una risposta Quindi cioè. per questo sto dicendo cose tipo bla bla bla, bla. Ed è anche personale poi, ragazzi, sta venendo bellissima. Uh, da quanto studi l'inglese? Non lo so, da tutta la vita le lingue mi sono sempre piaciute. Ho iniziato già dall'asilo a fare i colori, gli animali, poi ho continuato alle elementari. Io andavo in una scuola privata dove facevamo lezione con una maestra madrelingua. E' una cosa che mi è sempre piaciuta, con la musica, con MTV, che al tempo era solo in inglese. Io poi ho studiato lingua all'università e come passione sottotitolavo. Uh, mi Avevo... I joined Mi ero unita. unita? No Facevo parte di un gruppo di persone che sottotitolavano i film online e l'ho fatto per un paio d'anni e devo dire che mi ha aiutato tantissimo a ingrandire il lessico quindi è davvero tutta la vita che studio l'inglese Qualcuno in America o in Inghilterra, quindi un madrelingua si è mai permesso di dirti qualcosa sul tuo accento? Ma ragazzi, sì! In generale io ho un accento molto buono in inglese e magari se dico una, due, tre parole se canto non riuscite a capire che non sono madrelingua sicuramente non riuscite a capire che sono italiana però un orecchio un po' più attento lo capisce che non sono madrelingua E quindi mi ricordo che la prima volta Che ho conosciuto sua nonna Lei mi ha, mi ha visto e ha fatto Abbiamo parlato per due minuti e lei mi fa You have an accent Tipo hai hey, un accento io dentro di me ero tipo ci Ti sto impegnando tanto Io te lo do questo consiglio Non farlo diventare un blocco, prendila come una cosa carina, una cosa che ti contraddistingue. Io ho un piccolo accento in inglese e ce l'avrò per sempre, però le persone mi capiscono molto bene, la mia comunicazione in inglese corre liscia, riesco a dire tutto ciò che voglio dire, riesco a capire tutto ciò che voglio capire. L'accento non, non è un ostacolo, io voglio lavorare sull'accento dei miei studenti quando... Rappresenta un ostacolo per la comunicazione Se non riescono a capire e se non riescono a farsi capire Bisogna migliorarlo Però se l'accento è buono Miglioriamo alcune cose, però non, non fartelo diventare un, un problema Perché non lo è? La lingua serve per comunicare Quanto mi piace il mio accento un po' italiano Quando parlo inglese è carino A me non hanno mai detto che ho un accento <ride> <ride> te, te che consiglio le daresti? Sinceramente pure per me è un problema, quindi non lo so sta venendo bellissimo Brian questa rispondi te sushi o pasta? ogni tanto si ha bisogno della pasta ogni tanto si ha bisogno del sushi la risposta banale allora, sushi. Uh. Ah. allora ragazzi abbiamo quasi finito la nostra zucca poi ve la facciamo vedere prima finiamo le due domande del Q&A quali stereotipi hanno gli italiani sui siciliani? questa è una cosa che mi è stata chiesta spesso da molti americani ma i siciliani sono italiani, forse quello che intendi è quali sono gli stereotipi sui siciliani Che hanno gli italiani stessi sui siciliani, Sui siciliani. Tipo mafia no. no, non credo che ci sia, cioè tu diciassi oh, se la della Sicilia sei mafioso, no Io sinceramente penso al cibo buono Mi dispiace, che brutta risposta, ma non sono afferrata sugli stereotipi sui siciliani L'ultima domanda è... Hai sempre lavorato come teacher online o hai svolto altri lavori? Prima di, di fare l'insegnante online, ho fatto in Giappone, oltre a insegnare, proprio fisicamente, facevo risorse umane. Ero la persona che ti contattava, ti faceva tutto il processo dei colloqui e poi decideva se assumerti oppure reject you. Prima ancora, questa è una cosa che non tutti sanno, io ho fatto la cantante professionista per un po' di anni. Ho fatto la cantante con l'orchestra Casa Dei. Eravamo in tre, Casa Dei e due ragazze, io e un'altra. E questo l'ho fatto ed era effettivamente un lavoro a tutti gli effetti perché avevo il salario. Se volete sapere qualcosa un po' di più, magari faccio un storytelling time. Oh, com'è? Story time? Mm. Il prodotto finale ancora non c'è però... Ah! non è così difficile fare la zucca dai vi serve solo un buon coltello ragazzi che ne pensate di questo video in italiano è bellissimo adesso ve lo facciamo vedere vicino all'olio Ragazzi, adesso la andiamo a mettere di fuori, io speriamo che magari la gente in macchina la veda e dica oh, Wow, qualcuno ha fatto la zucca, ci saranno dei bambini in quella casa No, io e Brian, tre anni Aspetta che la vengo a mettere Ragazzi, grazie mille di aver guardato e spero che vi sia piaciuto questo strano Q&A Ci vediamo la prossima volta Ciao ciao, alla prossima